qual è un sistema veloce per capire se la difesa personale che ti stanno offrendo fa il caso tuo o no. La difesa personale è un problema complicato, ma questo non vuol dire che nello scegliere dobbiamo utilizzare strategie complicate. Chiaramente ci vuole discernimento, chiaramente informarti sull'istruttore sulla scuola è un'ottima cosa, ma poi stringi stringi tu se stai cercando un sistema di difesa personale, molto spesso è perché difesa personale non ne hai mai fatto. E quindi ti mancano gli strumenti per valutare a fondo gli elementi che ti verranno proposti. Chiaramente più pratichi, più ti rendi conto. Però se vuoi avere un indirizzo veloce, molto smart, te ne do uno. Prova una lezione e delle tecniche che ti spiegano. Valuta se in 15 minuti riesci a capire di che si tratta non necessariamente ad avere una grande performance ma a capire che movimento devi fare a capire in che modo puoi utilizzarlo se ti richiede molto più tempo o se quello che hai a fine lezione è un gomitolo invece che una serie di sequenze probabilmente non stai facendo la difesa personale che fa per te non vuol dire che è sbagliata con difesa personale semplicemente probabilmente non fa per te quindi in definitiva regola molto semplice prova una lezione e verifica se ti stai portando a casa qualcosa anche una singola piccola cosa se questo non succede è un po come entrare in un negozio comprare qualcosa e ricevere solo campione omaggio non proprio il massimo chiaramente è un argomento particolare magari mi sto sbagliando Magari no, questo personalmente è il sistema che io utilizzo per valutare gli istruttori da cui vado a formarmi in altri ambiti. Fammi sapere che cosa ne pensi, nei commenti, iscriviti, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato e infine condividi. La conoscenza è l'unico bene che puoi condividere senza rimanerne mai accorto.